Ok, sono qui con mio papà. Papà, vedi un mazzo di carte? Sì. Sono tutte diverse, un mazzo regolarissimo, sì. ok? Mescolo le carte. Proviamo il santo graal delle carte, guardate. Fai vedere che mescolo le carte, ok? Un mazzo regolare. Eh? Quando sei sazio, vuoi Dai, tagliare. Guarda, ecco qua. Ma come vuoi tu? Ho tagliato, posso. Lascia il mazzo qua. Ora non toccherò io mai le carte, neanche tu. Sì. Dimmi una carta da ciò che vuoi tu. Vai. Passo di cuori Ok, vuoi cambiare? Tu va bene? No Dimmi un numero tra 1 e 52 qualsiasi numero, vai 20 Numero 20? 20. Sì Guarda la ventesima carta <ride> Marco, scusa, 2 1, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, guarda la ventesima, guarda i cartelli, fai vedere, asso di cuori, fai vedere, asso di cuori, c'è qualcosa di incredibile, mamma mia, è spaventoso, è spaventoso, ti rendi conto, E rimesco le carte, vai, ma quante volte devo mescolare queste carte? Ancora, vai, quante volte, c'è? Cioè, State capendo, ragazzi, cosa stiamo? Sì, dando? Capiamo tutto. A parte questo piccolo defiance <ride> del padre. Eh, <ride> ho digerito. digerito. Tagli anche il mazzo quanto vuoi, fai tutto quello vuoi. Ok, ho digerito, Hai perché digerito. che avevo mangiato pesante. Dimmi una carta gioco, vai, veloce, ancora, vai. 4 di più Ok, dimmi il numero 31, 52, vai. 15. Guarda la 15 quindicesima 15, carta, vai 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fai vedere la quindicesima? La quindicesima? Ecco. 4 di picche. 4 di picche. È impressionante, impressionante. È sì. roba da, da non, credo. non si può spiegare, questo è un miracolo. Sì. Non si spiega proprio. Un miracolo proprio, un miracolo. E con un mazzo tutto? Eh. Regolare. Sì. Ciao ragazzi.